Per me è stata una liberazione di quello che io avevo dentro, avevo dei grossi blocchi e c'è stata un'atmosfera talmente forte che mi ha fatto aprire anche a fare questa cosa che non avrei mai fatta nella mia vita e, e poi è stato bello perché qui ci sono persone, non come le solite cose che vai e ti tutti eh, eh, eh. no, qui ci sono tutte persone che hanno bisogno di trovare la serenità e quindi è stato bellissimo, per me è stata un'esperienza bellissima. Per chiunque senta che è arrivato il momento di liberarsi di tutte le cose che comunque la vita ti crea, i blocchi, e per trovare la serenità interiore e trovare noi stessi una nuova me, cioè ho riscoperto me stessa e quello che valgo, che forse l'abbiamo un po' messo sotto, sotto le coperte. Patrizia l'ho seguita nelle dirette del lunedì, mi è stato consigliato un libro da un'amica, ho letto il libro, dopo che, ho visto, che sono entrata nel gruppo ho visto le sue dirette, mi ha emanato talmente energia, talmente voglia di vivere che quando ho visto che c'era questo live mi sono praticamente iscritta immediatamente, Ho preso treno, perso treni, però sono arrivata.